Ruolo e prospettive del sindacato verso il terzo millennio. Questo è il tema della CISL Funzione Pubblica al V congresso provinciale. Sì, questo è questo il tema. Siamo usciti un poco fuori dai canoni. E abbiamo sottolineato la necessità di avere un ruolo determinante a garanzia del futuro e quindi dei nostri giovani. Gli ultimi avvenimenti, i ragazzi che si suicidano a 30 anni per non trovare opportunità di carriera, di valorizzazione della loro professionalità, deve obbligare il sindacato a tenere in debita considerazione quali sono le vere e concrete eh, bisogni, i veri e concreti bisogni delle comunità di riferimento a partire dalla ma a partire dai cittadini. Il nostro sindacato, eh, che è un sindacato si freggia eh, delle caratteristiche di essere un sindacato moderno, non può eh, non in maniera moderna eh, tentare di declinare la contemporaneità e tentare di trovare percorsi e strategie che possano, come abbiamo detto, tranquillizzare l'immaginario, dare una speranza e cercare di dare un futuro a questo territorio attraverso i nostri giovani. Quindi un sindacato vicino alla gente che risolve i bisogni soprattutto dei cittadini ma eh, vicino anche e soprattutto ai lavoratori. Sì, partiamo dai lavoratori perché ogni comunità eh, di lavoratori è una comunità del territorio, ogni lavoratore è una famiglia, quindi parlando ai lavoratori cerchiamo di allargare la discussione e a tutto il nucleo familiare. Noi pensiamo nel concreto che si possa effettivamente riuscire a realizzare qualcosa, se ogni lavoratore, partendo dalla propria condizione, nella propria condizione di lavoro, nella sua qualità del lavoro, rapportandola alla qualità di vita che ha con tutti i problemi della crisi economica e quindi i problemi dei loro figli e delle loro famiglie, molto probabilmente riusciremo a trovare una lingua e un linguaggio che possa accomunarci in maniera determinante anche con Cg.